Buongiorno, buongiorno, oggi eh, siamo in attesa di collegarci da Parigi con Andrea Marcolongo eh, con la quale parleremo di varie cose, eh, stiamo aspettando che, che si colleghi con noi, eh, naturalmente conoscete eh, Andrea Marco Longo, autrice di uno dei best seller della saggistica italiana, un best seller internazionale, ehm, cioè la lingua geniale, eh, Nove ragioni per amare il greco antico. Ehm, ma non solo questo, ha pubblicato anche gli altri due libri successivi con Mondadori, che sono stati del, um, a lungo in classifica e hanno avuto un, uh, un grande successo. Quindi adesso stiamo aspettando appunto di vedere, sperando che lei si riesca a collegare. Eh, no, no, scusate, vedo se. perché non ho idea di come. Eh, e se. Da eh, cosa possa funzionare con la connessione che abbiamo quindi vi prego di aspettare un attimo eh, comunque la nostra iniziativa mh, Casa La Terza sta avendo un uh, notevole successo diciamo in queste ultime settimane quindi speriamo di essere riusciti a farvi compagnia diciamo con i nostri incontri eh, diciamo abbastanza interessante allora aspettate un attimo che Andrea ha inviato la richiesta di partecipazione eh, se ci riesco a trovarla eh, un secondo eccoci esserci riusciti un secondo Eccola! Ciao Giovanni, ciao a tutti, ti Ci stavo ascoltando. Sì, ah, mi stavi ascoltando? <ride> sì. non, non sa, trovavo dove schiacciare. Spero di non aver detto troppe fesserie, diciamo, <ride> insomma. Guarda, sei È meravigliosa, molto... che hai fatto? Diciamo? Eh, Oggi serico. ufficialmente sono 30 giorni che non prendo un aereo. Questo ah, credo okay. Questo sia l'effetto. Mi, <ride> mi sembra già tanto, mi sembra già tanto. Senti, ma come ora so, dicevo che appunto tu sei a Parigi, e volevo sapere che tu ci raccontassi un po' come, cosa vuol dire la quarantena a Parigi, come ti stai trovando e soprattutto mm. appunto com com come la vivete voi là, nella Ville Lumière. Mm. Beh, oggi è particolarmente Lumière la Ville qui. Mm. Mm. Io sono a Montmartre, quindi nel diciottesimo, e come la sto vivendo? Devo dire che mi sono trasferita qui a fine febbraio, quindi ho passato più tempo in casa, in quarantena, che altrove a Parigi. fortunatissima proprio. Mm. è anche particolare provare un attimo a, a riavvolgere il tempo, visto che questi giorni, queste settimane, ormai hanno un peso specifico differente, mi sembra, rispetto a prima. Quindi all'inizio, quando è cominciato, si guardava un po' all'Italia, ovviamente. In Italia è iniziata prima, quindi sì, secondo me, presi assolutamente da, dall'ingenuità o forse dalla speranza che proprio degli esseri umani si credeva che non sarebbe andata comunque così. E poi dopo sette giorni è andata così. Era un lunedì di quattro settimane fa in stato il confinamento, mm, quindi le stesse esattamente le stesse dinamiche italiane quindi, del mondo, dalla carta igienica al supermercato a, allo sconcerto di, di trovarsi separati. Io ricordo quei giorni in cui ho iniziato, la città mi ha molto colpita, perché mentre si svuotavano le vie, le strade, mh, si, mh, venivano alla luce tutte le differenze sociali, mh, che non credo, non sono proprio convinta che questa pandemia abbia completamente appianato, anzi, anzi uh, sì. assolutamente rivelate, scoperchiate. Quindi i palazzi di Parigi ora sono quasi tutti vuoti, perché chi ha avuto… Chi ne aveva la possibilità se n'è andato nelle case secondarie, quindi case sicuramente più grandi di questi pochi metri quadri che noi parigini possiamo permetterci. Tanti All'inizio, tante persone in stato di disagio per le strade, quindi senza tetto, mh, alcolisti, tossicodipendenti che si riversavano perché non potevano certamente andare a casa, restare a casa. Sono stati certo. giorni duri quelli all'inizio, sembrava un po' un inferno dantesco. Mm. E poi sono spariti improvvisamente. Non dove so sono dove finiti? Ho. Me lo chiedo spesso. Mm. Oh. Poi ci sono state delle settimane di nervosismo, io abito di fronte alla posta e ancora oggi mi chiedo Ma come mai tutti vanno in posta, forse a litigare, perché la coda eh, arriva fino alla piazza e tutti mm. litigano per il turno. Vabbè, questo è un classico parigino no? assolutamente c'era una cosa molto divertente di Asterix che quando i due bretoni andavano a Lutezia no? c'era Stava, vedevano sempre le persone che litigavano in maniera forsenata e sempre isterica. Per noi è molto difficile immaginare Parigi senza Brasserie, o senza appunto, cioè, con -t -t una città del genere. Per gli italiani con appunto, questi luoghi così tipici, chiusi, no? deve essere Già, veramente sì. abbastanza particolare. Insomma. Anche qua Già, a Roma sì. diciamo. Se ti devo dire, oggi c'è una giornata meravigliosa sì. di primavera piena mm. con una luce trepitosa mm. So, mm. E, che, e fa veramente impressione vedere queste strade mm. così vuote e deserte, è mm. no? diciamo una cosa mm. abbastanza particolare. Ma tu dicevi del, del peso specifico no? che queste mm -hmm. settimane hanno diverso, ecco. In che, che cosa secondo te che cosa significa questo? Cioè, co cosa rappresenta per te questo peso specifico diverso? Ma, mh, io mh, come tanti credo all'inizio si contavano i giorni, quindi giorno 1 del confinamento, 2, 3, 4 e poi a un certo punto si è smesso. Ora non vorrei tornare al greco e al nostro libro, ma il primo capitolo che era non quando ma come. Ecco, è diventato forse un tempo, almeno per me, assolutamente tutto all'auristo, cioè non, più, non ho più bisogno di, di frazionare la, la, il mese in settimane, la settimana in giorni, le giornate in mattina e pomeriggio con sì. degli impegni fitti, la mia agenda è libera fino a... No fino a novembre, praticamente. E per te che eri abituata sempre a essere in movimento perenne, diciamo, questo wow. è un cambio di vita radicale, Ne avevo talmente tanto bisogno, sai. Ieri sera portavo fuori il mio cane, che peraltro è qui, um, che è il momento che amo di più della giornata. Quindi la sera scende intorno alle nove, esco con il mio cagnolino e c'è Montmartre deserta, non c'è nessuno. Come dicevi le brasserie, ma la stessa chiesa, alle sacre Cœur, che eh, certo. non c'è nessuno da nessuna parte. Passeggio con lui senza guinzaglio. Ieri sera pensavo a tutte le cose, ho fatto una lista delle cose che non ho potuto fare in questo mese. Nessuna, in realtà, si è rivelata, almeno per me a mio sentire, talmente urgente mh, da rimpiangerla. Oh. Mh, e ho scoperto che tante invece delle cose che sono riuscita a fare in queste. Quattro minuscole mura forse non le avrei fatte, non sicuramente con questo sguardo, ecco perché dico peso specifico. Sì, certo. Ma tra l'altro è anche un tempo in cui stiamo sperimentando, no? delle parole completamente nuove, no? diverse dicevi te appunto il confinamento, il distanziamento, cioè eh, termini che fino adesso avevano, come dire, c'erano sconosciuti, cioè non, non, o erano riservati solo a, a Napoleone il confinamento. <ride> ah, esatto, cioè, insomma appunto uno doveva credersi Napoleone ecco, per <ride> sperimentare una cosa del genere. E quindi, eh, ma... Se tu dovessi, prendendo spunto anche dall'ultimo libro tuo che si chiama La fonte delle parole, no? cioè, se, se tu dovessi indicare delle parole che ti sembrano particolarmente adatte a questo tempo, quali sarebbero? Cioè, quali sono secondo te le parole di, del, del nostro tempo, del, del tempo che stiamo vivendo? Beh, sicuramente parto da quella che non è, secondo me non è un momento di isolamento. Nel senso etimologico, quello dell'isola, non, non siamo naufraghi um, sull'isola deserta, impossibilitati a comunicare, anzi vedo proprio che la, il bisogno di sentirsi una comunità è molto forte, mm. almeno qui. Uh, ogni sera alle 8 uh, applaudiamo um, dai balconi e, um, ed è quel piccolo momento, anche se non conosco i miei vicini, in cui mi sento viva, ma proprio viva perché appartengo. Ad una comunità, c'è cioè qualcun altro fuori che mi ricorda il senso del mio stare al mondo, mm. quindi, diciamo, isolamento no, e se dovessi indicare invece qualcosa, che cosa? Cioè, lì non siamo delle isole, invece, quali, che, qual è una parola che ti sembra come dire, che ci, che ci corrisponda, Beh, comunità, secondo me, siamo mm. delle mm, comunità umane, mm. Mm. questo questa è la parola che mi viene in mente sì, questa cosa che ha colpito molto no? l'idea mm -hmm. che cioè, emerge il fatto che questo, questo virus in qualche modo non, non fa distinzioni no? cioè colpisce appunto da Boris Johnson all'anziano mm -hmm. diciamo della casa di riposo mm -hmm. senza grandi eh, come dire non, è, non, è, non, non, non, non, non, non ha particolari Remore diciamo, no? a infettare persone diverse e da, questa, da questo è anche il fatto che neve, razze eh, diverse, paesi diversi, culture diverse mm -hmm. vengono tutte com, in, va, con, completamente come dire, investite da questa cosa in maniera molto forte. E, e questo ci dà la sensazione secondo me di essere un po' cioè restituisce fortemente l'idea no? di stare in questa cosa tutti insieme insomma, no? cioè, pur isolati sì, diciamo ognuno nella propria casa però insieme non cioè, ti sembra? Un po'? sì, la sì, parola che mi viene in mente almeno che io trovo necessaria ogni giorno è serietà è mm. mm. un momento in cui almeno io e le persone che ho accanto non abbiamo particolarmente voglia di Uh, di chissà quali uscite penso veramente dalla, dalla politica non abbiamo poca voglia ecco, di essere intrattenuti di, essere, di sollazzarci in, in quelle in quel passatempo quel... il tempo passa lentamente ma si hanno sempre meno voglia di passatempi e di ascoltare voci inutili oh. mm -hmm. sì, questa è un'altra sensazione diciamo che mm -hmm. Eh, perché appunto è come se questa cosa avesse squarciato tanti veli di Maia no? Speriamo. Eh, e poi non lo so se durerà ritorneranno altri veli di Maia diversi ovviamente perché mm -hmm. l'uomo è fatto così però mm -hmm. intanto come dire forse quelli del passato diciamo ci sono davanti cioè gli errori i problemi del passato ci sono davanti con insomma chiarezza molto le contraddizioni del passato ci sono davanti in maniera molto forte almeno così è la sensazione che io ho, insomma. E, ma cioè, in questo momento tu, per esempio, riesci a leggere i libri, ti sono d'aiuto? Cioè, oppure mm. Perché io ho difficoltà, sinceramente, mm. a concentrarmi molto su, sulla lettura. Non so, devo dire, non ho ancora finito di pensare e di capire come spesso, ma le mie abitudini sono molto cambiate, anche i miei bisogni rispetto al sì. prima. Ad esempio, mh, pensavo che avrei trascorso le mie serate su Netflix, invece non sono più riuscita a guardare una serie, neanche la casa di carta con cui cioè, la sto guardando, ma senza quell'ingordigia eh, quell di cui ero capace prima. Non so come, mm. come mai. E lo stesso accade per i libri. Sai, Mm, io poi tornavo da un viaggio quando è iniziato il confinamento quindi avevo ancora, ancora dei miei libri sono a Roma anzi la metà dei miei libri sono a Roma e un, un, altro, un altro quarto è a casa di una mia amica a Parigi quindi non posso andarli a prendere quindi avevo i libri mm, che avevo in casa avevo delle riviste, dei giornali ed è stato molto singolare almeno la prima settimana mm, vedere quanto la contemporaneità cioè ovvero il momento certi quotidiani, certi settimane non registrano la prova del tempo nemmeno tre giorni. Del resto qui il confinamento è iniziato il lunedì, la domenica si era votato per il primo turno delle municipali. Quindi mercoledì aprire un giornale che non parlava nient'altro che delle elezioni quando il mondo era capovolto sembrava di leggere le cronache da un passato lontanissimo. Sì. Libri. Libri sto leggendo meno. Io sto leggendo meno libri rispetto a prima. Prima ero Avido, non c'è, soprattutto mi mettevo volentieri in un bar a bere un caffè e leggevo. Ora riesco molto meno, non perché non mi piacciono, ma perché non sento quell'urgenza, mi sembra non, non ne sento particolarmente il bisogno. Mentre ho scoperto un piacere diverso che non avevo mai provato, che è quello della, delle riviste, ovvero riviste, riviste letterarie. Quindi articoli lunghi, di lungo respiro, completamente staccati dal tempo presente, forse anche fuori dal tempo, di nuovo all'aoristo. Quindi mi sto leggendo queste le riviste letterarie, storie come l'indagine sul significato del colore verde nella storia, e mi danno molto piacere. qual è il significato del colore verde? Ok, mi trovi, mi trovi preparato non mi chiedere il rosso. No, no, eh, no. Il no, no, no. so colore della lo primavera, però... della speranza, della vita. In effetti il verde è poi anche il colore dell'ambito ospedaliero. Eh, certo. quindi, insomma, avevo un'azzeccata diciamo, nel condizionare <ride> l'articolo. Eh, eh sì, effettivamente è così. No, eh, sì, anch'io condivido con te questa cosa perché anche per me, come dire, cioè, sì, sento bisogno di leggere cose che si distacchino un po' dalla, dalla, dal presente che, eh, quindi, e al tempo stesso non, è come se, per esempio, leggere un romanzo richiedesse uno spazio mm -hmm. mentale no, che mm -hmm. viene in questo momento occupato da altro, no? Cioè, mm -hmm. non, non ti sembra, diciamo... Sì, in effetti forse la domanda non è proprio leggere libri, ma romanzi. Forse è il romanzo che non è la forma narrativa adatta per questo momento, almeno io sto leggendo. Se leggo, leggo saggi e quindi sì, leggo esatto. con piacere una storia, ma anche lontanissima da, da questo momento. Non è... Forse anche perché questa è una storia, che quella che stiamo vivendo è una storia inedita, se ci pensi, cioè una storia, cioè l'ultima epidemia che in Europa era stata più di cento anni fa, 102 anni fa, e non, non siamo più abituati ad avere a che fare, cioè non, è come se non avessimo non solo gli anticorpi nostri, cioè per il nostro come del sistema immunitario, ma neanche culturali, come se fosse qualcosa... Che è completamente scomparso no? nella nostra capacità mm. di immaginazione, di immaginare cosa significa un'epidemia. Non lo so, mh, da un lato sono d'accordo con te, dall'altro dico, mh, ci sono dei capolavori che parlano delle epidemie, penso ai promessi sposi, ma penso a Pericle. Quando io leggevo durante mm. uh, la peste di Atene, già la parola peste e epidemia sono parole differenti. Io mi immaginavo, sì. cioè, non riuscivo proprio a immaginarla. Mm. E quindi per me era una catastrofe naturale come, come lo tsunami, qualcosa che non ho mai visto e che pensavo non mi avrebbe mai toccata. Sono poi andata a rileggermi quella parte di Tucidide in cui racconta mm. della peste di Atene e della morte del... Alla fine Pericle perde tutti i parenti a causa di quella malattia. Che poi non, ci sono, non abbiamo alcuna notizia che in effetti i templi resistono e si possono esaminare archeologicamente le malattie, no. Sì. Quindi non sappiamo quale malattia fosse. Il nome Peste è un nome molto generico. Sì. Fino a che perse il suo figlio più caro, Pericle, ed è lì che piange c'è questa scena raccontata appunto da Tucilide: piange e si abbandona alle lacrime durante la sepoltura del figlio. Ed è lì che in qualche modo il leader, tornando all'oggi, il bisogno dell'uomo forte, qual era stato Pericle, che per me è il più grande statista di sempre, uh, perde di credibilità, non gli viene mai perdonato il fatto di avere singhiozzato in quel momento. Cioè il fatto di aver pianto di fronte alla morte del figlio non gli viene perdonato. Questo non me lo ricordavo. Questo è stato... no, quello è molto interessante, diciamo. Mm. Ma Però ci qualche... un... eh, No, scusa, no, no, dimmi, dimmi, dimmi. Non... Però è difficile trovare un sollievo, una consolazione. Forse perché non c'è sollievo, non c'è consolazione, non c'è nemmeno tanto da imparare. Cioè, se no. anche il dolore è, è uno scandalo, il dolore fa male. Mm. Quindi è difficile trovare un libro nella descrizione appunto della peste di Atene o nei promessi sposi, la ricetta che ci farà sentire meglio. Sì. Poi secondo me anche perché tutto ciò, mh, appunto, quello che ci sta accadendo è quello che noi abbiamo tendenzialmente rimosso da lunghissimo tempo, no? cioè appunto il dolore, la malattia, la morte, sono tutte le nostre paure più profonde e, sopra... e quelle che abbiamo diciamo nel... con la contemporaneità no? provato a rimuovere. No? Cioè, noi eh, la morte l'abbiamo allontanata quanto più possibile da noi, insomma in, in tutte le forme, e adesso ci. Come dire ci torna in maniera molto molto forte davanti, no? e questa è una cosa che è, insomma, secondo me lascerà una traccia importante, no? perché è un cambiamento, eh, insomma, come dire, il senso della nostra finitezza, della nostra mortalità appunto ci ritorna un pochino di fronte, non ti sembra? Sì, sì, sì, su questo mi sembra moltissimo. Sono d'accordo con te. Sono spesso mh, sgomento ora dalla presenza della morte. Mi chiedo, ma queste sirene di ambulanze prima esatto. c'erano? Oppure ero io che non le sentivo? e Perché sussulto ora come, fosse, mh, come se fosse soltanto adesso un problema, come se nessuno sia mai morto prima di questa pandemia. Sì, esatto. Come a me capitava diciamo di solito, in uh, periodi di, di, di agosto, quando la città è un po' più vuota e deserta, no? spesso eh, rientrando a casa la sera ti trovi di fronte a queste ambulanze e ti fanno molta impressione, no? perché sembra che quasi la città sia rimasta abitata mm -hmm. soltanto da questo. Eh, è un momento un po' così perché tu vedi soltanto praticamente pompieri vigili eh, poliziotti no? diciamo, cioè, questa sensazione dell'emergenza è come se fosse arrivata a toccare un po' sempre la, tut, tutta la nostra vita costantemente insomma eh, ma, eh, quindi, ma se tu dovessi dare anche un consiglio di lettura in questo momento, mm. quale faresti? Quale cosa consiglieresti? Un consiglio di lettura? Mm. Mm. Ma In realtà mi, mi ero preparata di... Mm. Io consiglio questo libro, a me ha molto molto colpito, che è Elena Ferrante, l'invenzione occasionale. Mm. Mm. Anche per chi non ha amato... vorrei poi, Qui dovremmo fare una diretta un rave ah. di chi non ha amato l'amica geniale uh, comunque questo è, mh, lo consiglio perché sono brevissimi saggi in realtà riprende la, quello che dicevamo all'inizio una raccolta degli articoli lunghi che Elena Ferrante ha scritto per un anno nel mm. 2018 per il guardian quindi mm. affronta dai temi sociali a temi femminili a temi legati alla scrittura all'editoria mm, e mi ha molto molto colpita mm, per la ecco per la sincerità intellettuale forse perché in questo momento ne ho altrettanto bisogno io di decidere anche per, per noi intellettuali io forse mi metto un po' in mezzo cioè mi chiamo in causa mi sento molto chiamata in causa all'inizio sono stata sconcertata con questo poi uh, decalace, con questo, insomma, questi sette giorni di differenza tra l'Italia e la Francia perché venivo bombardata di richieste che non riuscivo a decifrare perché secondo me ne sono convinta, non fanno parte del mio lavoro. L'intellettuale pensa e scrive sa ha pensato qualcosa di buono, se mm. no non scrive nulla. Non vende libri, non pubblicizza se stesso libri altrui o magliette o qualunque altra cosa, non intrattiene, quindi non solleva il morale cantando, ballando o giocando con il suo cagnolino. E quando non ha niente da dire, va benissimo stare in silenzio. Mm. Per me è un sollievo stare in silenzio in questo momento. Quindi non ti chiederò, per esempio, cosa pensi di, di battiato, diciamo, se ti piace. <ride> <ride> che, che mi è sembrata, diciamo, la cosa più surreale della settimana. Ma io non ho niente da dire. Mm. <ride> Eh, no, perché diciamo sollevare le polemiche, le polemiche, sì, può essere divertente un modo per passare il tempo, però diciamo è buffo come qua c'è stata appunto una prima settimana dove la gente applaudiva no, dai balconi. Mm. E che cantava la sera, vicino a casa mia c'era una ragazza che tutte le sere faceva un, un mini concerto di 4-5 pezzi, no? e tutta la gente dai oh, balconi uh -huh. ascoltava, quindi anche molto bello, col pianoforte. Uh -huh. eh, non sto leggendo i commenti del... come si dice? Sì. Perché per me è anche la prima diretta, io peraltro saluto, così come se ci fosse qualcuno, uh -huh. Sei, come si dice? Degli ascoltatori, non lo so. Dei... Beh, sì, dei, degli internauti diciamo. e, e, al di là di ci sono tante persone che vorrei salutare. Mm, vedo che forse questo bisogno di silenzio, almeno da chi ci sta, e non sono tutti i miei amici, mm, è abbastanza condiviso. Perché mm. l'altro non lo so, dalle volte parlo con la mia amica più cara, che secondo me ci sta ascoltando la saluto, che è Beatrice, che abita mm. un po' laggiù. Cioè, qui um, a Nicola ci dice Lettori i lettori eh, che ci stanno ascoltando. Oh, mi ha fatto strano. paura mm, quel, quel senso, senso di horror vacui che vedevo dappertutto. Alla fine, ovunque, soprattutto nei giornali italiani, che sono questo bisogna dirlo, l'home page, principali principale giornali italiani è molto differente dal home page dei giornali francesi, in cui non si trovano così tanti tutorial per fare sport a tutte le ore del giorno e della notte cucinare e apprendere le, le cose più strane mm. <ride> mi ha fatto paura questa cosa di riempire un vuoto che aveva in realtà soltanto bisogno di essere ascoltato più che di essere mm, colmato alla rinfusa mm, di sollecitazioni mm. però fa paura molto no? cioè, quindi penso che molte persone siano rimaste spaventate diciamo, da questo silenzio no? diciamo, e abbiano cercato di sì. qualche è un po' che per chi non è abituato ad ascoltarlo, come dici tu eh, all'inizio secondo me eh, cioè il silenzio ha bisogno di abitudine al silenzio no? cioè non è, per chi è abituato a riempirlo sempre di musica, di rumori eh, di contatti così superficiali, secondo me Beh, però allora non sprechiamo questa occasione per, per, per imparare veramente ad ascoltare, perché secondo me diventa pericoloso poi riempirlo da rinfusa sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, penso che, no, è come da bambini quando il tempo spesso che poi era più fruttoso, era quel periodo in cui d'estate certo, certo. non c'era la scuola, non, certo. non eri ancora in vacanza, non sapevi bene cosa fare, ti annoiavi, no? diciamo. certo. e però poi alla fine ti, era il momento in cui magari riuscivi veramente a, a pensare a delle cose che poi certo. ti sono servite, no? cioè, hai avuto quell'abitudine anche al silenzio che è stata utile. Certo. Certo. Quando so mi chiedono poi. infatti come ho iniziato a scrivere, io dico che non ho iniziato a scrivere, anzi non ce lo sai meglio di me come ho iniziato a scrivere, io ho iniziato a leggere tanto proprio in quelle stati infinite dell'infanzia senza bambini intorno perché da figlia unica in un paesino isolato leggere tanto e provare a riempire quello che prima chiamavamo silenzio vuoto con le storie altrui È mm. eh, quello sì è una cosa piuttosto rilevante no? cioè ti aiuta molto Va bene, insomma, non ti chiederò però diciamo le tue previsioni sul, sul futuro del, del mondo. No, no però... Eh... No, invece mi piacerebbe conoscere appunto una tua, appunto, sempre parlando di etimologie, diciamo, una, mm. quale sono le, le... una parola secondo te per, adatta per il nostro futuro, no? Cioè se tu dove, devi guardare verso il futuro, cioè, quale, quale parola pensi che potrebbe eh, essere mm. adatta? ma serietà l'ho usata prima ah, sì. la, usavo, la usavo anche prima di questa pandemia secondo me ecco, ci sarà da ridefinire che cosa significa la normalità oh. dal punto di vista etimologico la normalità anche dal punto di vista Andrea Vanni ecco, ti, ti sento ma non ti vedo, ecco, perfetto ti di nuovo in connessione perfetto. ok Mm. che, che cos'è la normalità e che significato dare a questa parola io stessa mm. all'inizio temevo ciò che mi faceva più paura era di non ritrovare il mondo esattamente come l'avevamo lasciato qualche settimana fa adesso mm. sono in un punto in cui non lo voglio più quel mondo come era prima mm. Mm. non so se hai visto quella infatti è un bellissimo murales che c'è una scritta insomma, che è stata, girava come meme in questi giorni che mi è arrivata diverse volte in cui diceva appunto eh, non auspichiamo il ritorno alla normalità la, norma, eh, la normalità era il problema no? diciamo, mm -hmm. perché un po' è quello diciamo, noi abbiamo vissuto come normale molte certo. cose che invece in realtà mm -hmm. Eh, cioè creava. Ora ci rendiamo conto che creavano disagio, no? cioè, mm -hmm. forse a questo punto dovrebbe essere la spinta. Per eh, poi quando ricominceremo a aprirci al mondo a modificarlo. No? Non, mm -hmm. almeno sì. Io lo spero, io sono come dire, da questo punto di vista un ottimista mm -hmm. <ride> cosmico, però diciamo non eh, quindi sarò sicuramente smentito però cerco di cioè bisogna sperare no? non... sì ti, ti sembro pessimista no? sai che non lo so no no, tu non lo sei no, non lo sei mai pessimista abbastanza combattiva in un modo diverso forse rispetto a prima però sì, sono... è questa la parola che mi piacerebbe scoprire ci vorrebbe di nuovo un talismano ora per definire cosa quel perimetro Cosa diventerà il perimetro della normalità per noi, al sì. di là dei gesti, cioè di andare in giro con la mascherina, o di mantenere che bruttissima parola espressione della distanza sociale, mm. Sì, di, il distanziamento è una parola che mi fa paura a me, mm. diciamo, con no, l'aggiunta no. di, di sociale, quello mi e fa tanto. ancora più paura. Mm. Esatto, esatto. Però sì, penso che però quello sia anche proprio la cosa che, insomma, che dà, insomma, fa più paura a tutti diciamo in realtà c'era un video che ho visto ieri sera di un bambino palermitano che mm -hmm. a un certo punto dice no ma io non ne posso più eh, di stare chiuso in casa non vedo più i miei amici, non vado a scuola mm -hmm. non vado in piscina ma sempre io e te mamma basta mm -hmm. vedete qualcuno mm -hmm. mettimi le cose in valigia che voglio andare dal nonno ecco. un po' mm -hmm. penso che sia cioè. per tutti un pochino così no? cioè, mm -hmm. mh... sì, questo mi... <ride> Mi dà più ragioni di inquietudine pensare al, al sistema scolastico e quindi a tutti questi bambini, ragazzi a casa. Non ho gli strumenti perché non sono, non sono insegnante purtroppo, ma vedo uh, il sistema educativo qui, lo vedo in Italia, sono abbastanza simili, ho tantissimi amici che sono insegnanti. Quindi da un lato mi rendo conto che gli insegnanti che erano preparati già da prima, che già utilizzavano la didattica digitale, hanno ovviamente potuto attutire il colpo della chiusura degli edifici scolastici e allo stesso tempo i ragazzi che erano già formati eh. in questo senso e che avevano soprattutto gli strumenti tecnici a casa, quindi un computer, e una connessione stabile, che non è per niente scontato, lo stesso vale per il telelavoro, Non è che si chiude la porta dell'ufficio e il computer, la connessione, la fibra compare immediatamente per miracolo a casa, credo che certo. questo sia un abbandonare la figura del lavoratore la figura dell'insegnante, la figura del, dello studente al suo destino digitale mh, è abbastanza preoccupante Sì, poi a me spaventa molto che anche tutta la discussione per esempio sulla didattica online no? sia appunto sulla didattica cioè su, su, su come se i ragazzi fossero semplicemente dei, dei contenitori da riempire di, di, appunto, di, di, di, diciamo, di, di contenuti. Se in realtà poi la scuola è, come sappiamo bene, no? è molto altro, cioè è, tutta, è una palestra di relazioni sociali diciamo, Già, di, che, non, che non credo che possano essere sostituite così facilmente da, da, dalla, dalla rete. Non, no. oh, soprattutto non, così a distanza, Esatto. sia con un computer o con un foglio una pergamena mh, tenere così tanto i, i ragazzi separati l'uno dall'altro mm. chissà lo scopriremo tema è come riesce a tenere i contatti per esempio appunto lì diciamo a Parigi mm. cioè, ti... Usi molto la, la, i device digitali oppure hai scelto no, la boh, vita in che... silenzio? No, io ti mando il piccione viaggiatore <ride> <ride> perché sai, sono <ride> antica come mi dicono quindi tra l'altro <ride> qui piccioni okay. non mancano, direi, <ride> esatto. <ride> sulla potrebbe essere un sulla mia porta. finestra, esatto. no? Uso i device. Devo dire che ho avuto tanto bisogno anche di, di ridefinire. Il perimetro della normalità delle mie relazioni personali. Mm, ho vissuto con disagio, con disagio la prima settimana, i primi giorni, in cui centinaia di persone mi scrivevano: Come stai? Attenzione, non voglio dire che avrebbero potuto scrivermi degli insulti, ma mi sono resa conto che non erano persone così vicine a me, alcune che veramente nemmeno conoscevo, non avevo la minima idea di chi fossero, e quella domanda, in un momento come questo mi sembrava violenta, perché siccome non so rispondere bene tu durante una pandemia, mi richiedeva di mettermi a nudo, quantomeno di essere sincera, non ero ancora pronta. Quindi sto comunicando meno di prima, ma, no, cioè, con meno persone rispetto a prima, ma di più con poche persone. Mm. Qui ci chiedono appunto, eh, vedi, dice grazie per quanto hai trasferito anche a me attraverso Letimo il tempo. Nessimo di tempo, al di là che è abbastanza um, ci sono delle posizioni linguistiche differenti. Che più, quella che più mi ha affascinato scrivendo la fonte delle parole è stata l'etimologia che riconduce la parola tempo al, al greco stembo, quindi al verbo stembo che significa battere, percuotere. Um, un po' come mh, si percuote un tamburo, o allo stesso tempo, dalla alla stessa radice viene la parola tempia. Infatti, mm. diciamo, mh, eh, mi ah, puntano sì, certo. le tempie. Mh, quindi, il significato di tempo, nel senso cronologico, quindi quello delle lancette dell'orologio, è proprio una costante. Scandire mh, i battiti. Ah, quindi, quindi dice quando si dice battere il proprio tempo, no? cioè, batti sì. il tuo tempo, mm -hmm. non è sbagliato, insomma, in qualche modo si ritorna all'etimo stesso della, della parola. Forse dobbiamo appunto riscoprire come battere il nostro tempo. No? C'è cioè, l'Ibaio d'alla forse. Boh, vedete, sì, non potrebbe essere, sì, sì. Va bene. Senti, allora mi ha fatto molto piacere averti Anche a me, qui sì. con noi. Non so se ci sono delle domande per il sì, momento, non so. mi sembrava eh, in particolare. Eh, forse aspetta che ho fatto ecco. Eh, magari qualcuno ti chiederà. Eh, quale sarà il tuo prossimo libro ma questo è un segreto che tu gelosamente <ride> tieni eh, conservato insomma. Eh, allora io innanzitutto ti saluto e ti ringrazio tantissimo spero che i nostri appunto lettori spettatori, internauti ringrazio una libraia che, che ci continua a mandare che è Silvia una litraia di Ladispoli in una libreria oh. meravigliosa la voglio tanto salutare Ok, allora sì, sì ma mi cioè, immagino che tu avresti molte molte persone da salutare. Diciamo, cioè, poi non sono ancora pratica. Ma, la... ma dopo <ride> questo starò in diretta, <ride> <Interrottamente>. <ride> privatamente, diciamo senza di me che sono in traccio, diciamo, effettivamente. No. <ride> Senti, e va bene. Allora, e poi, insomma, Grazie. io volevo solo ringraziare, Dimmi, bene, ringraziate e ricordare a tutti che noi continuiamo con le nostre dirette tutti i giorni dal lunedì al venerdì ehm, a mezzogiorno quindi vi aspettiamo anche domani qua eh, con noi allora, ciao oh, Andrea. Ciao, ciao, ciao, ciao Giovanni ciao ciao, ciao, ciao. Ah, ciao, ciao, ciao. ciao. Aspetta.